E lei ragazzi, è lei è Mara Maionchi! No? Is it the right suitcase? Oddio! What's inside? Perché? Perché devono mettere la pronuncia inglese in un video italiano? Non ho capito. A whole world. Che poeta. Nani. Mo ragazzi <tellos> Ma sto qua è DJ Khalid con meno barba <tellos> Be va bene va bene va bene va bene va bene va bene e oddio pensavo non stesse registrando ah! è lui o non è lui oh, è lui o non è lui certo che è lui il gabibbo ciao